Salve a tutti abitanti del mio mondo e benvenuti in un nuovissimo video. Se non siete nati o cresciuti sotto un ponte, saprete senza ombra di dubbio che è S Magazine, famosissima rivista digitale creata nel lontano 2016 da Antonio Di Cade Di Stefano, che è riuscita sempre a regalarci dei bei momenti, grazie alle migliaia e migliaia di interviste fatte ai cantautori del momento. In effetti, adesso che ci penso, hanno sempre cercato di prendere in considerazione il loro momento di hype, per poi ovviamente andare a tramutarli in una conversazione anche abbastanza complessa. Tutto questo accompagnato ovviamente dal fondatore in questione che farà le opposite domande per tutta la durata delle puntate perciò non poteva di certo mancare per questo gennaio l'intervista a uno dei personaggi che si è fatto sentire letteralmente in tutti i sensi nelle varie puntate di questo magazine ovvero federico lucia in arte Fedez. che pensate ancora prima che fosse data la possibilità a S Magazine di aprire bocca annunciando chi avrebbero intervistato soprattutto, soprattutto ricordatevelo, quando sarebbe uscita questa intervista. Si è andato a creare uno degli scalpori, letteralmente parlando, sto facendo l'esagerato, della storia della musica italiana. Bravo Andrea, non a concludere le frasi, complimenti. Cosa tra l'altro tutto sommato plausibile perché gran parte della fanbase di Fede è stata presente dietro le quinte dell'intervista perciò loro a differenza di noi su youtube hanno potuto vedere l'intervista completa senza editing e ovviamente ma questa cosa qua è una cosa che farei tranquillamente anch'io, hanno ripreso col cellulare non tutta l'intervista ma alcuni momenti salienti che potete tranquillamente trovare su youtube, su instagram, praticamente su qualsiasi social, nonostante questa intervista sia durata quasi due ore su youtube, caricata il 24 e il 25 gennaio però comunque intorno a questi giorni, mi è bastato però già da quei 30 minuti di anteprima che è stata appunto girata dai fan di quanto siano caduti in basso con questa intervista. È la prima volta che, tra l'altro, dopo anni che continuano a citare Fedez, lo intervistano. E hanno fatto una figura di merda <ride> Però cerchiamo di passare per i gradi Sono state fatte tantissime domande Alcune assai scomode Che letteralmente di risposte non esistono Né in cielo né in terra Andando a marcare parecchie inesattezze Su quello che è Fedez Su che cosa fa Fedez principalmente Adesso ragazzi non vorrei dare una risposta vera A questa domanda che è stata fatta Ovvero Ma Fedez effettivamente Quando lo si nomina Si pensa al rap Però ragazzi lui non ha fatto solamente rap Cioè vi state contraddicendo da soli e questo aneddoto anche un po' per rispondere alla domanda che a volte mi fanno, ma senti ma per quale motivo sul tuo canale, siccome il tuo canale si chiama World of Music, tu recensisci principalmente rap, adesso nel 2021-2022 non mi vado tanto a focussare sulla differenza tra un genere e l'altro, con le continue uscite di vari artisti, con tutti i background che hanno, anche musicalmente parlando, non mi sentirei più di classificarlo questo genere qua, ovvero il rap riprendendo anche ciò che si dice sempre come genere unico lo possiamo mischiare al pop, lo possiamo mischiare all'elettronica, addirittura al punk se vogliamo. Anche Fedez stesso lo fece col penultimo album. Tra l'altro posso di certo dire io se Fedez è un rapper oppure no. No, lo sopra lui, la musica la fa lui e di certo non sono io quello che dovrebbe dire cosa dovrebbe fare lui. Mi è caduto anche un po' in basso di Kel su questa cosa qua perché da come io vi avevo detto prima, lui ha un background da scrittore e da rapper e slash produttore. Dovrebbe un pochettino mettersi nei panni di persone per esempio Fedez, ma non soltanto lui. Del perché un giorno lui si sveglia e rilascia una canzone così, dopo l'altro giorno ne rilascia una che è totalmente diversa. Anzi, addirittura è molto più difficile andare a rilasciare o comunque scrivere, produrre canzoni che si assomigliano, piuttosto che fare canzoni totalmente diverse tra di loro. Ragazzi, io vi giuro è totalmente così. Provateci! Su Twitter, su Instagram, su Facebook, su YouTube, ovviamente anche nell'intervista completa, vedevo persone, che davano 99% di ragione a Fez e 1%, ma probabilmente anche di meno. Io, ragazzi vi posso dire che sono neutro a questa cosa, non sono dalla parte di nessuno, dato che non vi è sorto un piccolo dettaglio, ovvero che anche Fedez in alcune risposte non è stato molto maturo. Non è stato molto profondo al riguardo, potevano esserci delle domande tra l'altro molto interessanti Un esempio di domande interessanti è appunto la più famosa all'interno Ragazzi vi prego andate a vedere i meme su queste cose qua, sulle domande fatte su Instagram, sono fantastici Ma tu guardando e sentendo un tuo pezzo o una tua qualsiasi foto di dieci anni fa, che cosa pensi? Eh, guardando e sentendo me dieci anni fa, penso a me dieci anni fa c'è stato un silenzio di... che va dai 10 ai 20 secondi che letteralmente è stato imbarazzante quando l'ho visto la prima volta ovviamente non solo queste vi sto soltanto narrando quello che mi ricordo le uniche cose che mi sono appuntato sono quelle più importanti per quanto riguarda gli spezzoni se volete ve le ricarico subito dopo questo video ovviamente non subito dopo il tempo ovviamente di montarlo e caricarlo i momenti salienti non dell'intervista ma di me che reacto appunto all'intervista tutto questo preambolo per dire che hanno fatto entrambi la loro parte. Sempre sì, lo ammetto. Lo ammetto, attenzione, influenzatilo dal fatto che tantissimi mesi prima di questa intervista Fedez ha rilasciato una traccia con Da Supreme che tra l'altro vi lascio anche in descrizione la mia recensione del pezzo slash first review e se vogliamo anche del pezzo in sé. Il brano si intitola No Game Freestyle e Fedez nella sua strofa dice specifiche parole di Kelly che chiede di Fedez a ogni secondo. Anna, allora, questo lo posso mettere in mezzo perché nell'intervista stessa è stato citato appunto il dissing, quindi immaginate un po' l'imbarazzo, la tensione nel parlare di questo davanti a di Kele. il caro fede ritiene appunto uno strazio che ad ogni intervista che si fa a dei rapper lui deve essere sempre messo in mezzo per quanto riguarda il discorso di prodotti commerciali e voi invece cosa ne pensate scrivetelo sotto nei commenti lasciate un bel like se volete passate anche dai miei social secondari anche dai miei canali youtube secondari e noi ci vediamo alla prossima ragazzi ciao